Ok, allora, eh, come dicevo prima di iniziare eh, gli esercizi veri e propri eh, o, o rispondere magari ai vostri dubbi sugli, sugli esercizi che avete provato a fare, eh, voglio solo eh, diciamo così, vedere come flash no, con voi alcuni principi eh, un po' generali, alcuni li avevo già accennati, magari ho iniziato con qualcuno di voi, eh, che dovrebbero un po' aiutarci eh, a, a guidarci quando noi proviamo a inventare o concepire un un algoritmo oppure proviamo a implementare l'algoritmo che abbiamo avuto in mente eh, all'interno di programma ok eh, a me piace chiaramente ci sono tonnellate di libri e eh, tutta la disciplina dell'ingegneria del software che dovrebbe in qualche modo cercare di aiutarci no? a a, a produrre un prodotto software eh, che sia, eh, diciamo così, valido, adeguato, corretto e col minimo rischio di errori, col minimo, diciamo così, tempo perso, eccetera, soprattutto in prospettiva. Ma ci sono alcuni principi molto semplici. Eh, ehm, il, quello che mi piace di più, che secondo me dobbiamo sempre tenere presente, è questo principio che ho detto KISS, cioè keep it simple, stupid. Eh, allora al di là dello stupid ma quante volte ci siamo, non ci siamo già dati dello stupido quando, o stupida quando abbiamo fatto degli errori o quando non ci siamo accorti di alcune cose quindi è, è normale chiaramente eh, incontrare oh, delle de, de, de, de, de situazioni in cui diciamo, ci accorgiamo che, che non, diciamo, stiamo lavorando male o non troviamo una soluzione eh, valida eh, però di tutto questo è eh, eh, diciamo il termine eh, che non dobbiamo mai dimenticare è simple questa s qua di eh, primo impatto sembra più sta più all'occhio lo, lo stupido ma in realtà è simple è il messaggio forte cerchiamo di non complicare mai le cose più del necessario cerchiamo di trovare sempre la soluzione più semplice possibile più lineare possibile più chiara possibile che non vuol dire necessariamente la più corta possibile no? però cerchiamo di evitare le complicazioni Cerchiamo veramente di... di... Molte, molte volte le complicazioni nel codice, nel programma, arrivano da complicazione o non completa comprensione no? dell'algoritmo o del problema da parte nostra. Quindi non, non siamo ben sicuri di aver capito, cominciamo a scrivere un po' di roba, poi le righe di codice si accumulano l'una sull'altra, giunge, giunge, giunge, a un certo punto... Eh... Se funziona o sembra funzionare ma non ci capisci più nulla no? essenzialmente nel codice che hai scritto quindi bisogna riuscire, e questa è una tendenza normale eh? non sto dicendo che voi sbagliate a fare così, eh, è normale è naturale, è umano eh, dobbiamo in qualche modo cercare di combattere questa tendenza, quindi cercare sempre una volta che magari abbiamo capito costruendo un codice complicato fermarci un attimo e chiederci ma c'è un, un modo più semplice di farlo stiamo facendo operazioni che non servono stiamo facendo dei giri Contorti per arrivare al punto di partenza, quindi questo è un principio da tenere a mente. Come vi dicevo ieri, in contesto d'esame non sempre si può fare perché il tempo è limitato, quindi magari non hai il tempo di fermarti a riflettere e ritoccare. Cioè una volta che funziona te lo tieni prezioso e lo tieni lì, però in generale, come ho scritto nella slide iniziale, sono consigli per l'esame, ma soprattutto per dopo. Il secondo principio. Da tenere presente, eh, anche qua una sigla molto semplice, DRY, don't repeat yourself. Eh, o nel senso di non scrivere mai due volte lo stesso codice, se possibile. Quindi, eh, se ci accorgiamo no, che quando stiamo sviluppando un programma abbiamo blocchi di testo che sono, blocchi di codice, no, che sono ripetuti più volte. Eh, o ripetuti in modo identico, o ripetuti in modo che giochi in modo simile, con piccole differenze, eh, allora anche qua chiediamoci se non ci sia un modo più semplice di fare questa cosa, magari definendo una funzione, magari facendo un ciclo, magari memorizzando in una lista no, i valori che stiamo controllando o testando, o eh, cose di questo genere. No? Quindi... Um, è un, un, è un po' un campanello d'allarme, no? eh, quando io mi accorgo che sto scrivendo del, delle linee di codice che avevo già scritto nello stesso programma sopra, o che magari sto, mi viene la tentazione di fare copia e incolla, cerco di resistere a questa tentazione e mi chiedo, ma guarda che eh, magari eh, non sto vedendo una, una regolarità che c'è nel programma, uno schema più generale che mi permetterebbe di fare queste cose senza dover diciamo, sbrodolare il codice, che è sempre molto brutto da vedere, ma soprattutto... È eh, molto facile da sbagliare se avete blocchi di codice diciamo così, quasi ripetuto o simile in catena. Soprattutto se poi dovete correggerne uno e ne avete dieci, di sicuro di quei dieci almeno due. Non, non vi ricordate di correggerli oppure li correggete nel modo non corretto. Eh, quindi, eh, se vogliamo, questi sono due principi che parlano del codice, ma in realtà parlano della chiarezza mentale no? che dobbiamo riuscire a, il più possibile mh? Bello, le parole sono sempre facili poi nella pratica eh, che arrivano alla difficoltà eh, la chiarezza mentale che dovremmo riuscire ad avere su un problema prima di cominciare diciamo così a buttare giù codice mh? ormai l'avete già sperimentato eh, tante volte uno spende più tempo a ragionare sul problema e poi una no, volta che l'ha capito il codice fa in fretta a scriverlo se invece comincia a scrivere il codice è troppo presto e eh, rischi di avere effettivamente delle soluzioni che sono... Eh, magari non riesci neanche a arrivare al fondo della soluzione, in un certo senso che ti trovi a metà bloccato e non riesci ad andare avanti, ma perché magari l'approccio di partenza era sbagliato. Non spaventiamoci di fermarci a ragionare. Okay? Ehm, forse poi avete anche, eh, sentito, ma qui non le vado a commentare tutti, c'è una poesia, non un poema insomma, che prende il nome di The Zen of Python. Quindi nel caso specifico del Python, i progettisti del linguaggio, fin dai primi anni hanno cercato di seguire anche loro delle regole di progettazione del linguaggio stesso che portano a un certo tipo di, di programmi. Questo c'è il, cioè, il motivo per cui cioè, questo linguaggio piace a molti, me compreso. Eh, eh, vabbè, essendo sotto forma di poema, chiaramente che non, non dà delle regole precise, ma dà più che altro delle indicazioni, eh, eh, vabbè, se, diciamo, le più importanti, eh, beautiful is better than ugly eh, ovviamente se scriviamo il codice scritto bene, ordinato, chiaro è meglio che una cosa eh, sembra una banalità, no? meglio che una cosa tutta disordinata, affascinata brutta da vedere no? poi che cosa è bello e che cosa è brutto come si dice, eh, sta negli occhi di chi guarda ehm, però chiaramente ci sono del, del, eh, degli elementi anche oggettivi in questo la seconda regola è una regola molto forte in tutto Python hm? Esplicito è meglio che implicito, quindi cercare sempre di esplicitare le operazioni che facciamo. Python ci, in qualche modo ci, ci spinge a farlo eh, e, e non lasciare mai sottintese le cose. Quindi, ad esempio, eh, cominciavamo un esempio, eh, il fatto di avere due liste che contengono valori che sono tra di loro collegati. È un'informazione implicita, è una cosa che so io quando scrivo il programma, ma nel programma non è esplicita. Allora, in questi casi cerchiamo di trovare una soluzione, magari mettiamo una tupla, magari mettiamo un record eh, per, per mettere insieme i dati che tra di loro sono correlati e quindi rappresentiamo questo legame in modo esplicito. Eh, quindi in qualche modo no, cerchiamo di... di di minimizzare l'informazione che abbiamo solo in testa e che non c'è nel programma stesso simple is better than complex in qualche modo richiama il principio KISS, quando si può ma poi c'è la postilla subito dopo che dice attenzione che però a volte è complex è necessario, se devo fare un un programma eh, che effettivamente fa tante operazioni oppure fa operazioni cioè, non banali magari per forza viene fuori complesso cioè non esiste una soluzione semplice ad alcuni problemi allora in questo caso mi dice che complesso è meglio che complicato cioè, complesso vuol dire che fa tante operazioni e queste operazioni magari non sono banali complicato vuol dire contorto no? quindi ma a volte la complessità non si può sfangare del tutto eh, ma le complicazioni invece dobbiamo cercare eh, di tutto eh, il più possibile di, di evitarli mm. eh, questi tre sono, sono eh, per quanto riguarda la leggibilità del codice no? quindi cercare di eh, non annidare troppo uno dentro l'altro magari troppi cicli, troppe condizioni eh, se ci vediamo che stiamo annidando troppo magari facciamo una funzione a parte che eh, in cui si svolge una parte dell'elaborazione, proprio perché abbiamo, la nostra mente ha difficoltà di ten a tenere traccia di più livelli, di più contesti di annidamento uno dentro l'altro, eh, ma questo vale sia per, le, eh, per il codice sia per le strutture dati. Quindi, se uno costruisce una lista di dizionari di insiemi di, di tuple, Uh, sì, può darsi, funziona, però siamo, siamo sicuri che io mentalmente riesco a comprendere cosa sta succedendo, oppure magari è meglio separare no, in strutture dati diverse, uh, così io miglioro la leggibilità e la comprensibilità uh, del codice. Mm. Um. Vabbè, questi due li salto un attimo. Eh, sul discorso degli errori, ecco, questo qui eh, è un principio generale che dice che quando, quando mi accorgo di un errore, un, la cosa più sbagliata che posso fare è zittirlo, no? Quindi fare, un, ad esempio, nel nostro caso un try except, nell'except non metto nulla e vado avanti con l'elaborazione. No? Eh, L'errore, se è correggibile lo si corregge, altrimenti si interrompe l'esecuzione del programma. Mh? Ma, ma mai nasconderlo perché magari in questo momento nascondi un errore che non ti interessa ma poi più avanti l'aver nascosto questo crea una catastrofe in una parte diversa del programma che non c'entra niente mm? eh, a meno che ovviamente questo venga fatto in modo esplicito quindi in qualche modo eh, sia chiaro, sia evidente quello che stiamo facendo mm? eh, e eh, diciamo così L'idea di Python dovrebbe essere che quando vuoi fare una cosa, perché chi ha progettato il linguaggio aveva questo in mente, quando hai progettato una cosa, eh, quando devi fare un'operazione, in teoria il linguaggio dovrebbe offrirti un modo solo o un modo chiaro eh, di farlo. No? La direzione, eh, a differenza di altri linguaggi che offrono magari 50 varianti diverse dello stesso costrutto, in Python di solito ci sono costrutti diversi per, per operazioni diverse e, eh, e dovrebbe essere abbastanza evidente qual è il tipo di soluzione da usare in, in, nelle varie condizioni, nei vari metodi. Mm? Eh, sto pensando ad esempio al, al ciclo, un, quando devo fare un ciclo, for eh, beh, ho quella, due casistiche, se ti itero sugli elementi o, ti, o itero sugli indici e quello, in questo modo, è, è lo schema che, che adottiamo sempre. Eh, non c'è molto da inventarsi no? eh, per fortuna mh? perché l'importante è avere il modo sicuro per fare, per fare le operazioni ehm... e vabbè le... cito solamente queste ultime due che però vanno diciamo così sempre sulla linea della, della leggibilità eh, che è, se qualche cosa che ho scritto è difficile da spiegare mh, non, non va tanto bene, non è una buona idea, ma anche perché vuol dire che probabilmente eh, se non lo so spiegare chiaramente è un sintomo del fatto che forse non l'ho capito bene quindi questo è eh, se vogliamo questi principi, no? questi suggerimenti non c'è nulla di tecnico non c'è nulla di, di, di informatico è semplicemente sul metodo di lavoro e sul tipo di risultato a cui dobbiamo tendere, stiamo costruendo come così, informatica, stiamo costruendo dei, eh, forse l'avevo accennato nella prima lezione, eh, dei sistemi che hanno una complessità molto maggiore, sistemi informatici, sistemi software, hanno una complessità molto maggiore di qualunque altro eh, manufatto progettato dagli ingegneri. No? Se voi andate a vedere non so, le meraviglie della, eh, della tecnica, no? vedete un'automobile, vedete un razzo, vedete un... Eh, un ponte, no? Sono belli, meravigliosi da vedere. In realtà, se andate a contare il numero di parti eh, che ci sono dentro è, è normalmente minore rispetto a quelle di un, di un programma, un po' come non i programmini che facciamo noi, ma un programma completo software compreso di sistema operativo, rete, client, server, browser, eccetera. No? Quindi abbiamo dei sistemi che hanno un grado di complessità e di flessibilità molto maggiore rispetto ad altri tipi di discipline. E, e, e questo lo paghiamo, lo paghiamo perché quella complessità diventa difficile da gestire se non ci diamo delle regole ben precise, se non ci diamo delle, una disciplina noi stessi per riuscire a, a mantenere comprensibile, non tutta insieme, ma almeno pezzo per pezzo, la complessità che stiamo creando, che normalmente andrebbe molto oltre alle nostre capacità. Questo è il bello e il brutto, diciamo così, del, di questa disciplina. Ok... Um, questo era un pochino, eh, ah, l'ultimo cenno che volevo fare è eh, questo: non c'entra con l'esame. Eh, ricordatevi che Python è un, è un ecosistema, non è solo un linguaggio, c'è il linguaggio e poi ci sono tutti i vari moduli che possiamo usare. No? Quindi eh, ricordatevi se nel, nel vostro futuro, nelle altre materie avrete, o nel vostro lavoro, eh, avrete qualche problema da risolvere, di calcolo, di simulazione, di, di valutazione, eccetera, eh, ricordatevi che non, cioè non dovete necessariamente basarvi sulle, su quelle quattro nozioni di Python che abbiamo imparato in questo corso, ma potete sfruttare una vastissima, diciamo così, eh, diciamo, libreria, una vastissima raccolta di librerie, di moduli, eccetera, che molto spesso hanno già risolti i problemi che, eh, che state cercando di, di, di affrontare quindi non dovete necessariamente costruirlo per voi eh, proprio un, solo un flash quello che succederà il prossimo semestre se voi state pensando agli esami di questo ma dal primo marzo ricomincia il secondo semestre avrete il corso di eh, algebra lineare, geometria ecco, praticamente tutti i calcoli sull'algebra lineare sulle matrici eccetera sia in campo reale che in campo complesso ci sono le librerie che ci permettono già di calcolarle quindi eh, per quanto riguarda l'esercizio di calcoli è già, è già tutto fatto in un certo senso all'interno all delle librerie opportune di Python. basta andare a cercare e poi si trova praticamente la soluzione a qualunque cosa messa insieme con poche righe di codice che invece avete spero in questo corso acquisito la capacità di mettere insieme quindi noi in questo corso abbiamo visto le basi ma spero che su queste basi poi voi riusciate a costruire nel vostro dominio di specializzazione con l'aiuto delle conoscenze di base che abbiamo, ma anche con l'aiuto soprattutto dell'immensità delle librerie disponibili nel mondo Python. Ok, questo me lo venite a raccontare poi magari tra qualche anno, quando, eh, quando avrete magari... vi sarete accorti che magari non avete dimenticato tutto di questo corso, come invece succede spesso per i corsi Universitario una volta l'altro esame. Ok, non voglio farvi la predica troppo lunga, ma era, secondo me, dei concetti che vorrei, mi farebbe piacere rimanessero un pochino fermi in mente. Um, a questo punto um, io spenderei il resto del tempo che abbiamo a disposizione per vedere insieme eh, qualche esercizio, mm? eh, magari quelli esercizi eh, tratti eh, da quelli della da quelli che avevamo condiviso la volta scorsa stiamo lavorando in questi giorni per aggiungere su, su exercise anche altri tipi di esercizi, l'avevo già accennato ieri in modo che nelle, nelle prossime settimane eh, possiate fare eh, anche un po' di, eh, di prove no? di, con altri esercizi sempre con lo stesso meccanismo di esame no? sempre con il solito code runner così cioè, man mano che ci avviciniamo all'esame almeno acquisite familiarità io non so, non credo che riusciremo giovedì a, a organizzare il laboratorio nelle solite ore, eh, proprio per come, come vi ho accennato avrei piacere che la prossima esercitazione, di laboratorio, il prossimo laboratorio fosse fatto col, con Respondus. Stiamo avendo quante difficoltà a capire come fare ad attivarlo e quindi se riusciamo per giovedì ve lo dico e faremo un'esercitazione giovedì come quella giovedì scorso, quindi usando il code runner ma questa volta col lockdown browser e quindi con tutti i controlli della webcam eccetera che darà il sistema. Se non ce la facciamo in tempo per giovedì, eh, la prepariamo comunque e ve lo segnalo e la farete poi diciamo così, per conto vostro anche, anche, anche nelle settimane successive. Però sicuramente ci sarà almeno un tema d'esame in cui per entrare dovrete usare eh, il sistema di lockdown e quindi tutti i problemi di non poter usare alt tab, non poter usare copia e incolla, eccetera, eh, li potete provare, li potremo provare e verificare eh, se ci danno problemi durante... Eh, una delle simulazioni con un dovuto anticipo rispetto a quello che sarà l'esame vero e proprio. Ok, quindi eh, ci saranno altri esercizi, ma per il momento abbiamo lavorato con questi 5 o 6. Eh, non so se qualcuno di voi ha delle, mh, delle richieste, ci sono eh, lasciando perdere l'esercizio sul poker che avevamo già visto insieme prima di Natale, ma poi come avete anche potuto notare era molto più lungo degli altri. Mentre sugli altri alla fine la soluzione andava sulle 70-80 righe. Ecco. Ehm, se ci sono eh, alcuni esercizi che vi hanno creato più problemi... Allora, già tre, tre persone hanno segnato il plotter, quindi magari possiamo dare un'occhiata... A, a, a questo facciamo un progetto nuovo cioè facciamo un file nuovo la cartella plotter Sul sito che vi ho dato ieri ci sono già delle soluzioni però eh, conviene crearlo insieme eh, allora cosa, cosa ci chiedeva il nostro amico del plotter Qui ho cambiato leggermente la, la, la formulazione dell'esercizio delle, dell rispetto a quello che, eh, quello che avete fatto voi, perché l'abbiamo adattato alla, alla modalità code runner, quindi senza nessun input da tastiera, ma eh, solamente input da file. Eh, per questo in realtà già non aveva input da tastiera, quindi non era un problema. Eh, quindi copio e incollo il file, come esempio. Eh, e ci chiedeva alla fine di posizionare no, degli elementi in una, in una casella in un, in, un, in un riquadro allora la prima domanda che mi faccio è questo riquadro come lo rappresento cos'è per me ok eh, io eh, posso pensare hm, in due modi posso pensare che il riquadro possa essere una lista di stringhe facciamo l'esempio del 5x5 no? così il quadro vuoto manca ancora una oppure posso pensare di avere una lista di liste di caratteri no? quindi la prima riga potrebbe essere fatta da un punto, allora, aperta quadra, punto, punto. Punto, punto. Questa è una prima riga e di queste righe ne devo mettere 5. Tutto questo lo vado a mettere dentro una lista. Così. Okay. Quindi queste sono le prime due strutture dati che mi sono venute in mente che possono contenere quella mappa. Eh, andiamo sulla prima. Entrambe contengono 5x5 25 puntini. Eh, abbiamo eh, una preferenza tra, tra la prima e la seconda? una volta che capiamo quale struttura dati preferiamo allora lo, eh, lo automatizziamo no? è chiaro che non potrò scrivere così una cosa da eh, ricordatevi don't repeat yourself eh, non vado a fare copia e incolla di 50 righe fatte di 50 puntini che poi magari sbaglio a contarli ok eh, allora la più semplice è come state anche dicendo voi la seconda quindi una lista di liste perché ma perché eh, per due motivi. Uno è che se ho una lista di liste, alla fine eh, l'elemento lo posso accedere in modo uniforme specificando la riga e la colonna. Okay? Eh, e Sono sempre liste, accedo a una lista per la riga, accedo alla lista per la colonna, mentre invece nel caso di una stringa, l'elemento più esterno, cioè le righe, è una lista, l'elemento più interno è una, è una cosa diversa, è una stringa e quindi i metodi sulle stringhe sono diversi dai metodi sulle liste quindi questa è già una prima complicazione la seconda complicazione è che le stringhe sono immutabili quindi se io a un certo punto al posto di, di un puntino devo mettere un asterisco non posso semplicemente sostituire il carattere ma devo ricreare la stringa da zero no? quindi questo non ci piace eh, perché non è comodo, non è versatile allora andiamo verso una soluzione di questo genere. Eh, magari è la prima che vi è venuta in mente e vi siete fermati direttamente su questa. Io cioè, no, non avrei dubbi che no, questa diciamo, vada meglio. Eh, questa l'ho creata a mano con 5 caselle. Eh, quanto, se, devo creare, se dovessi crearla da 20 o da 50... Eh, come la, come, la dove si crea, come la potrei creare qui nel testo avevo messo 20x20 perché quando facevo la print con 50 mi andava fuori eh, quindi però possiamo dire che abbiamo una costante che è il lato del, del come lo chiama lui, il riquadro e facciamo finta che sia 20 e quindi come lo costruiamo questo riquadro beh lo costruiamo eh, partendo, se vogliamo fare una lista di, di liste iniziamo con una lista vuota e poi ci aggiungiamo una per volta le righe. Quindi quante righe avrò? Dovrò averne 20. No? Quindi potrei avere un ciclo che crea le 20 righe. In range lato di quadro. Ripeto 20 volte la creazione di una riga. E una riga che cos'è? Una riga è una lista che contiene un puntino moltiplicato, ripetuto, 20 volte. E questa riga la posso aggiungere al riquadro. Scusate, non riga.append, ma riquadro. Append riga. Quindi fatto questo, dovrei aver costruito, togliamo questa parte qua, costruito, adesso non è facile da leggere, però ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e altri 10 puntini, che costruiscono la prima riga, poi la seconda, poi la terza, e così via. Fino al fondo. Quindi questo... È il codice poi magari questo codice decidiamo di metterlo dentro una funzione eh, così è più isolato e più semplice quindi possiamo fare una funzione creare il quadro eh, e questa funzione semplicemente fa questo lavoro qui e mi restituisce ciò che ha appena creato ok poi c'era l'operazione di eh, lettura dal file ma era, era più semplice nel senso che avevo questo file plotter.txt che aveva una serie di campi tra l'altro variabili perché con la P avevo solamente due valori numerici con l'H avevo invece tre valori numerici e qui possiamo scegliere eh, possiamo scegliere se anche qua abbiamo due scelte uno è leggo tutto il file eh, plotter.txt lo memorizzo, cioè memorizzo le informazioni in una lista, che sarà una lista di dizionari, una lista di tuple, poi ce lo, ce lo inventiamo, e poi successivamente leggo la lista e eh, disegno le figure. Oppure poss la possibilità 2 è eh, leggo il file una, una riga per volta e per ogni riga eseguo subito l'operazione. Um. Allora, tra queste due possibilità, tra queste due possibilità, quale ci piace di più? Di sicuro, la 1 è più complicata della 2. No. Perché devo fare del lavoro in più, leggo un file, memorizzo da qualche parte, devo inventarmi come memorizzarlo e poi dopo andrò a leggere questa, questi valori. Eh, separo meglio gli, i momenti, leggo e poi eseguo, però devo costruire una struttura dati in mezzo. È più complicata, dà più lavoro, poi, però mi devo chiedere, eh, magari questo lavoro serve, è inevitabile, oppure non serve. Cioè nel caso 2 è veramente possibile farlo? Posso fare questo programma leggendo il file una riga per volta e senza mai memorizzarmi l'elenco dei comandi? Eh beh, in, questo caso, in questo caso direi di sì. Una volta che ho eseguito un comando non mi servirà a tornare indietro. Io posso elaborare un file una riga per volta se eh, le informazioni che, che mi servono dal file mi servono solo nell'ordine in cui le trovo e non in un ordine diverso. Allora, se dovesse usarlo in ordine diverso, andarla a ricercare in un secondo momento, sono obbligato a memorizzarla da qualche parte perché poi devo poterci tornare. Ma in questo caso no, non era, eh, non era non necessario. Quindi in realtà sono entrambe soluzioni legittime, valide, no? eh, validissime entrambe. La seconda è un pochino più annidata perché nello stesso ciclo faccio due cose, eh, devo fare un pochino più attenzione a mantenere l'ordinata, però sicuramente la, lavorerò di meno, perché devo comunque costruire una struttura dati in meno. Eh, la prima invece mi permette di separare meglio le due fasi, ma mi obbliga a progettare in più una struttura dati intermedia. Eh, non c'è un vincitore netto come nel caso precedente, dipende molto come accennavo già ieri. Qual è la soluzione che vi è più chiara in mente? Può darsi che in mente vi venga in mente solo la soluzione 1, e allora partite a farla. Può darsi che vi venga in mente solo la soluzione 2, oppure vi vengono in mente entrambe, ma una delle due vi attira di più. E allora chiaramente dobbiamo ragionare se entrambe sono fattibili, vado su quella che mi convince di più, in cui mi sembra non tanto di scrivere meno righe di codice, quello più o meno, non è che cambi tantissimo, ma in cui mi sembra di avere più chiaro cosa succede e di eh, sbagliare di meno, no? avere meno rischio di sbagliare. Ehm... Io in questo caso personalmente andrei sulla seconda, no? perché non vedo perché devo complicarmi la vita in più. Ehm... Prima di andare sulla seconda, volevo solo rispondere a, a chi mi diceva che questa funzione crea riquadro eh, dovrebbe ricevere un parametro che è il lato da creare, e sono assolutamente d'accordo. Eh, qui l'ho fatta semplice, nel senso che ho definito una costante lato riquadro che è una costante globale, quindi accessibile a tutte le funzioni eh, del programma. Però questa funzione crea riquadro funziona andando a leggere un'informazione che è questa costante che sta al di fuori della funzione stessa. La funzione sarebbe più versatile se anziché eh, andare a pescare una, una costante che è sempre quella, ricevesse un parametro e usasse questo parametro. E poi il fatto di passargli come parametro il valore eh, giusto ci penserà il programma main, il programma chiamante. In questo caso non mi serve più di tanto, ma se io dovessi avere un programma in cui de creo, che ne so, dei riquadri, diversi riquadri di dimensione diversa, allora eh, sarebbe importante avere la funzione col parametro lato, no? quindi sono assolutamente d'accordo con chi mi ha suggerito di fare questo lo sto rendendo più complicato no, non più di tanto, no, alla fine lo sto rendendo solo più chiaro e questa funzione lo sto rendendo più piatto no? meno nested perché ho meno dipendenze, questa funzione se la leggete, non dipende da nulla di ciò che sta scritto sopra o sotto. Lei fa il suo lavoro e basta. Quindi è sempre bene per una funzione non dover usare delle informazioni che arrivano da fuori e soprattutto, questo invece è un errore, non dover modificare delle informazioni o dei dati che stanno fuori. Okay? Se io avessi fatto una cosa di questo genere, eh, non mi sarebbe per nulla piaciuto in cui la variabile riquadro la dichiaro come una variabile globale e poi dall'interno di una funzione lo vado a modificare però poi ditemi voi nel main che scriverò più tardi quando uno chiama crea riquadro se la scrivo così guardo il main mi fa capire che io sto modificando questa variabile no, è del tutto nascosto è implicito che questa funzione dentro decide di andare a modificare una variabile che non le appartiene. Allora diamoci bene questa regola che una variabile non può modificare nulla che non sia stato consegnato ad essa, o che non siano variabili locali che si crea per se stessa, oppure che non sia stato consegnato come argomento della chiamata. Okay? Soprattutto sulla lettura delle costanti possiamo soprassedere, in fondo sono costanti, ma sulla modifica delle strutture dati invece non, non, non facciamo eccezione, in certo senso. E quindi dovremo, a questo punto il main dovrà creare una nuova eh, variabile nella quale memorizzare il riquadro che è stato calcolato dalla nostra funzione. Quindi questo è il modo più pulito diciamo, di portarlo avanti. Ok, eh, diciamo, eh, dicevamo, eh, abbiamo scelto la, magari l'opzione 2. Allora, l'opzione 2 significa andare a leggere il file. Quindi chiamiamo il file del plotter, si chiama eh, plotter.txt. E quindi possiamo ad esempio anche leggerlo direttamente nel main. Tanto qui è semplicemente un ciclo in cui leggiamo una riga per volta e poi, e poi invece eh, dovremo disegnare quella riga, no? Quindi ad esempio potrei pensare direttamente nel main di aprire eh, il file con, eh, con i comandi. Open del file, eh, file plotter, al ah, plotter in modalità lettura. Eh, e ovviamente l'opertura di un file la proteggiamo contro eventuali errori. O error eh, eh, in questo caso diciamo che è impossibile file, aprire il file interrompiamo il programma altrimenti ricordiamoci chiudere il file e qua in mezzo avremo il ciclo principale del nostro programma Quindi il ciclo principale è eh, la lettura del file una riga per volta e l'esecuzione dei comandi di quella, eh, di, relativi a questa riga. Quindi sarà un for line in file, in comandi, eh, disegna sulla eh, la linea sul riquadro. La funzione di disegna sarà quella che fa il lavoro vero il main semplicemente prende una riga per volta, questa line conterrà il comando che poi la funzione di disegno dovrà andare a spacchettare nei suoi argomenti e poi modificare, usare per modificare il riquadro che è il secondo argomento. Per rispondere a un paio di domande, eh, Gabriele mi chiede se ci sono dei file aggiuntivi per fare test, in realtà allora se noi ci stiamo allenando basta andare a modificare il file plotter e aggiungiamo degli altri elementi e proviamo a crearci il nostro disegno. Eh, al, in Excel di esame potete creare dei file, ma è un pochino complicato, perché dovete costruire un programmino che faccia le write su quei file e, e poi lo potete rileggere, quindi è abbastanza scomodo. Eh, normalmente ci sarà un file di esempio, ma, no, ma non più file. Sabrina eh, invece mi chiede se eh, le costanti eh, è bene mettere fuori dal main questa è una questione anche poi mh, di, di, ordine, di scelta di ordine personale. Io preferisco le costanti mettere tutte all'inizio, così sono mh, cioè gli import e le costanti all'inizio del file. Così è chiaro dove sono e dove devono essere modificate, piuttosto che non andarle a cercare tra le varie funzioni in cui servono. So che tutto il programma dipenderà da quelle costanti e se le vado a cercare le costanti sono tutte in un unico punto. Se poi ci fossero costanti che siano solamente una funzione sola, potrei, potrei mettere dentro la funzione stessa. Però eh, sono un pochino più difficili da trovare. Da... Saltano meno all'occhio, no? però anche qua non è una regola eh, fissa. Eh, Marco mi dice se nel caso in cui il nome del file fosse non valido è un errore chiedere di inserire il nome del file? E beh, all'esame questo non lo potete fare perché non c'è l'input da tastiera. Eh, ma in realtà, questa domanda pratica, quindi la, la risposta pratica, eh, in realtà andiamo a vedere la, la, la consegna. La consegna dice, che il programma dovrà leggere un file di testo denominato plotter.txt, punto. Non c'è possibilità di appello. Il file si deve chiamare così, così c'è scritto nel testo poi potete dire eh sì ma non è furbo perché io magari quel programma lo voglio usare in altri contesti va bene assolutamente anzi in realtà quel nome del file dovrei appunto acquisirlo dall'utente che dovrebbe essere diciamo, modificabile ma in questo esercizio è scritto così quindi non andiamo a eh, non andate a risolvere problemi che non vi sono richiesti ok ho generalizzato troppo tante volte magari nel testo trovate delle scelte che non sono tanto eh, ovvie, no? nel senso che dico ma perché il, il nome del file è bloccato? No? Eh, magari l'abbiamo fatto noi apposta per non complicarvi la vita, no? quindi certe semplificazioni o certe scelte sono fatte proprio per, per evitare che poi vi andiate, diciamo così, a impelagare in, in parti più complicate. Quindi ricordiamoci, gli esercizi che facciamo non sono mai reali, non, non, non affrontano mai eh, il comportamento reale di, di un programma nel mondo vero, ma sono Esercizi sintetici no? che, ehm, che ci danno un contesto semplificato in cui lavorare. Okay? Quindi se mi dice, devi, il file si chiama così e non riesco ad aprirlo, non posso fare niente. Cioè, se questo file, se mi hai detto apri quel file e il file non c'è, mi fermo. No, no, non posso recuperare questo errore in questo momento. Quando il programma non è interattivo come questo, c'è poco da recuperare. Ok... Ehm... Andiamo avanti. Andiamo avanti nel senso che ci manca semplicemente la funzione di disegna. Quindi devo definire da qualche parte una funzione che si chiama disegna che riceve una linea e ovviamente il riferimento al riquadro col mio, eh, con la mia tabella. Mm? Ehm... Sì, la gestione delle eccezioni, eh, rispondo ad Elena, eh, fondamentalmente dobbiamo farla ogni volta che eh, apriamo un file, quindi open, ogni volta che facciamo una conversione dati, quindi con float. Questi sono i tre punti in cui dobbiamo fare attenzione perché sicuramente si c'è il rischio che si scatenino delle eccezioni. Mm. Eh, poi... Eh, è chiaro che ogni volta che io leggo un dato ci sono mille possibilità di errore. No? Il dato è troppo piccolo, troppo grande, eh, è, è, è, ha una parte frazionale, non dovrebbe averla, chissà che cosa. Eh, in questo, adesso poi non abbiamo scritto in questo esercizio. Eh, a, vol a volte no? in molti testi c'è scritto eh, qui non abbiamo scritto eh, che si può dare per scontato si può assumere che il file non contenga degli errori al suo interno allora quando c'è quella frasetta se, se, se trovate la frasetta il file non contiene errori si può assumere che il file non contenga errori che mettiamo molto spesso ehm, allora eh, non siete obbligati nel, co nel codice, diciamo così, d'esame a fare tutti i controlli possibili. No? Quindi diamo per scontato che se il file l'ho aperto contiene i dati giusti. Non è realistico, nel mondo reale devo controllare i dati prima di leggerli, però eh, quando mettiamo quella clausola, di solito è perché non vogliamo che il 90% del lavoro del vostro esercizio vada nella lettura del file, perché altrimenti se dovessi controllare tutti gli errori possibili e immaginabili, veramente mi servono pagine e pagine di codice solo per questo mentre invece a noi interessa di più la parte magari di algoritmo dell'esercizio quindi la lettura del file serve, ce la togliamo in fretta eh, senza andare a complicare troppo nel cercare di immaginare tutti i possibili errori questo è il motivo eh, quindi questa disegna, quindi riceve una riga abbiamo detto la, eh, quindi dovrà fare due operazioni quindi analizza il comando da, da svolgere ricevuto e poi lo esegue, modifica il riquadro, funziona del comando. Allora, analizzare il comando ricevuto, noi sappiamo che questo comando può avere più campi, eh, e quindi estraggo i campi dalla linea, quindi una linea l'ho appena letta dal file, quindi gli tolgo, il carattere di fine linea finale a destra, che c'è sempre, quindi lo dobbiamo sempre togliere, e poi a questo punto eh, la posso dividere in corrispondenza degli spazi. Mm? Rileggiamo il testo, ci dice che eh, l'istruzione situazioni sono una per riga, non ce lo dice bene, ma eh, si vede che il file ha i campi separati da spazi, questa è un'altra... Sono quelle altre cose in cui noi siamo convinti quando scriviamo un testo di scrivere tutti i dettagli e poi voi quando lo leggete l'esame vi accorgete che mancano dei pezzi perché effettivamente non è facile eh, per, per chi lo scrive essere sicuro di aver no, previsto tutte le possibili domande o dubbi. Eh, quindi dividiamo in campi questo... comando e quindi il primo campo sarà sicuramente il comando che è p o h o v se supponiamo che non ci siano errori e poi in funzione del campo, eh, ci, del tipo di campo ci saranno vari eh, altri valori, quindi eh, noi possiamo avere che il primo campo, quindi l'operazione è il campo di zero, eh, magari convertiamolo in maiuscolo così non abbiamo problemi nel caso in cui eh, lo dovessimo fare, eh, nel caso in cui il file avesse per caso una lettera minuscola. Quindi abbiamo il, e poi abbiamo la x che dovrebbe essere eh, il primo campo che convertiamo in float. Scusate, in int sono interi le coordinate in questo caso e la y dovrà essere eh, campi di 2 qui stiamo dando per scontato che ci siano tre campi quindi che il file sia corretto e io il mio suggerimento che vi do è fate prima l'acquisizione dei dati ipotizzando che non ci siano errori così ce l'abbiamo pulita poi se, se dovete, dovete aggiungere il controllo degli errori aggiungetelo in un secondo momento cominciando a chiedere riga per riga quali sono le ipotesi che abbiamo fatto ad esempio, qui abbiamo fatto l'ipotesi che eh, ci fossero almeno tre campi. Poi abbiamo fatto l'ipotesi che secondo il terzo campo fossero interi. Allora, entrambe queste ipotesi andrebbero verificate se dovessimo fare un controllo preciso sul file. Però se cominciate a fare i, i, tutti i controlli, le eccezioni all'inizio, generate un codice che diventa molto difficile da comprendere. Allora, il mio suggerimento è, facciamo prima la versione ipotizzando che non ci siano errori. Poi, se, se dovessimo aggiungere la gestione degli errori, cosa che in questo esercizio non è da fare, non è richiesto, allora la aggiungiamo in un secondo momento chiedendoci riga per riga quali cose dobbiamo controllare prima con una if oppure dopo con un'eccezione. E poi abbiamo eventualmente il terzo campo che è la lunghezza, eh, che può esserci o non esserci. Ci dovrebbe essere se l'operazione fosse un'operazione di eh, linea orizzontale oppure l'operazione fosse un'operazione di linea verticale, allora avrò anche la lunghezza che sarà il, campo, il terzo campo, il quarto campo quindi quello di inizio 3 uh, uguale, ecco qua, ho sbagliato l'uguale solo il doppio uguale ovviamente um, per rispondere a Roberto che nel frattempo mi ha chiesto se durante l'esame uh, avete delle domande a chi potete farle eh uh, tendenzialmente a nessuno, nel senso che, eh, no, eh, tendenzialmente l'esame deve essere svolto eh, in autonomia, no? Io visto che avete anche poi il sistema bloccato, non, la Respondus non potete aprire un'altra finestra e, e, e chiedere. Eh, noi faremo, eh, atti attiveremo quel meccanismo che si chiama virtual classroom di supporto, ok? Quindi eh, quando entrerete nel quiz potrete aprire un altro virtual classroom, ehm, e, e attraverso quella eh, sarà possibile, eh, no, non, è, mh, non usiamo la seconda telecamera di sorveglianza, ma abbiamo una virtual classroom aperta, in cui soprattutto magari anche via chat eh, possiamo intervenire, possiamo eh, diciamo, rispondere a delle domande, soprattutto son, se sono domande sul testo, ecco. diventa molto difficile se non impossibile rispondere su quello che state che facendo, anche, anche perché alla fine... Non è corretto, no? Quindi per chiarire il testo eh, o, o eventuali problemi tecnici eh, metteremo a disposizione questa, questa virtual classroom come parte del, del meccanismo di esame. Um, questo una volta che siete entrati dentro Respondus. Se avete dei problemi a monte per entrare invece usiamo, usiamo Slack, no? però durante l'esame Slack non la potete usare. Non lo potete usare perché non potete usare il cellulare sennò rispondo, se no, Respondus Rispondo si arrabbia e non potete usare, aprirlo sul PC perché non, non, non ve lo lascia aprire, non vi lascia accedere. Ok, quindi per questo si usa la, la virtual class. Um, ok, um, sì, con, sono d'accordo con Gironimo che si può um, controllare che questi siano interi con un try except. Um, Assolutamente sì, questo è il modo di farlo, il modo corretto di farlo, semplicemente io quello che stavo dicendo è lo facciamo dopo eventualmente, okay? eh, lo, lo aggiungiamo in un secondo momento per non perdere il filo del ragionamento. Io ho un filo del ragionamento che pensa al caso normale, poi da quello si diramano tutti i casi particolari, tutti gli errori possibili. Allora, se, se il ragionamento, questo è un esempio, un esempio molto semplice ma se il ragionamento diventa complicato tenere a mente in parallelo cosa succede nel caso normale e cosa succede nei casi eh, laterali eh, può diventare complicato no? allora facciamolo una per volta è l'unica cosa che, che mi sento di suggerire allora a questo punto eh, abbiamo estratto i campi poi qua bisognerà aggiungere no, dei controlli se vogliamo quindi in questo caso per ora funziona solo se il file è corretto. E poi possiamo aggiungere, come si fa spesso, to-do, aggiungere controlli sul lettore dei dati. Sono d'accordo che non è difficile, ma lo lasciamo come punto da fare successivamente se ci rimane tempo. Eh, ricordate che il, uh, il problema dell'esame è che c'è il tempo definito allora io l'ho già detto parecchie volte durante il corso ma lo ripeto ancora adesso ehm, non fatevi non consegnatevi i programmi in cui ci sia la lettura dei dati bellissimi con 12 milioni di controlli e poi il succo dell'algoritmo che viene richiesto manca perché è finito il tempo e non ci avete fatto farlo allora è molto meglio ma infinitamente meglio un programma che magari non fa molti controlli sui dati ma poi mi, mi svolge l'algoritmo eh, correttamente piuttosto che il contrario. Mm. Eh, quindi è una questione anche di uso ottimale del, della risorsa tempo che avete. Bella, no, a che eh, nel caso in cui ci fossero degli errori, ma poi ci torniamo dopo, abbiamo detto che ci torniamo dopo, ma eh, semplicemente l'unica cosa che posso fare è saltare la riga. Mm. Eh, quindi quella riga lì la ignoro e, e, e ritorno alla, a, a analizzare la riga successiva. Ok, a questo punto devo disegnare nella, nella, nella matrice e ho i tre casi, quindi a questo punto posso decidere eh, che a seconda dell'operazione, se, eh, se l'operazione è un punto, fare certe cose, altrimenti se l'operazione è un eh, orizzontale faccio altre cose altrimenti se l'operazione è un verticale faccio ancora altre cose altrimenti non va bene scriverò, scriverò che l'operazione valida mettiamo magari il nome dell'operazione Okay. E poi ho finito, nel senso che una volta che ho eseguito queste, ho inserito qua il codice per fare queste operazioni, dovrò semplicemente ritornare indietro al chiamante, che in questo caso è il main, che andrà a disegnare la riga successiva. Poi alla fine di tutto dovremo stampare questo riquadro. Allora, il punto. il punto è il più facile di tutti perché basterà scrivere eh, riquadro di riga colonna uguale asterisco. Adesso, qual è la riga e qual è la colonna? Eh, se noi ce lo visualizziamo come matrice bidimensionale, la riga è la y e la colonna è la x. Okay, quindi facciamo attenzione a non confonderci perché ho visto in molti esercizi confusione di questo genere. La riga è eh, in questa struttura dati che abbiamo stampato prima, questa è la prima riga. Il primo indice che metto nella parentesi quadre è sempre l'indice di riga. Gli elementi della, della riga che corrispondono alle varie ascisse, x uguale 0, 1, 2, 3, 4, 5, sono in realtà il secondo indice. Quindi in questo caso la riga ha a che fare con la y, la colonna ha a che fare con la x. Potete anche scrivere xy, ma allora vuol dire che nella vostra mente state ragionando su una matrice che è ruotata di 90 gradi rispetto a quella che stiamo visualizzando tutto si può fare, l'importante è essere coscienti di cosa stiamo facendo quindi eh, XY, a ascissa ordinata ma nella tabella abbiamo riga, colonna e la riga è una y e mentre la colonna è una x normalmente quindi non confondiamo queste due cose poi l'altra piccola complicazione oltre a questa inversione in cui eh, il file non conteneva numero di riga e numero di colonna ma conteneva ascissa ordinata e quindi bisogna fare far attenzione a questo L'altra complicazione è il fatto che lo 0,0 è in basso a sinistra. E quando io stampo una matrice, invece una tabella, lo 0,0 mi viene in alto a sinistra, perché la prima riga che stampo è la riga 0. Allora, qui devo scegliere che cosa fare. Eh, io posso... Ehm... Devo fare in modo che quando... Allora, sicuramente devo fare in modo che quando la y è a 0 venga stampata per ultima, in basso e non in alto. Allora lo posso fare in due modi. O eh, quando y è 0, metto l'asterisco non nella riga y, ma nella riga lato, meno y, meno 1 anche, poi bisogna mettere, e quindi converto dalla y al numero di riga, e dico, ok, quando y è uguale 0, numero di riga è uguale 19 quando y è uguale a 19 il numero di riga è uguale a 0 allora in questo caso avrò che la prima riga che stampo, la riga 0 è quella che corrisponde alla y più alta ed è giusto perché l'asse y cresce andando dal basso verso l'alto mentre le righe, il numero di riga cresce andando dall'alto verso il basso quindi questo è un modo no? io posiziono già gli elementi nella riga corretta sapendo che la riga non è y ma la riga è 19 y Ovviamente 19 e non 20 perché il numero è da 0,19. E quindi tutte le y devono essere modificate in questo modo: ogni volta che devo indicare la riga, questa riga non sarà mai y ma sarà 19-y. Ok? Questo è un modo, l'altro modo invece è quello di lasciare come era prima. Chi se frega? quindi in qualche modo mentalmente io mi penso la mia matrice con la, la prima riga in basso, quindi la immagino rovesciata, la immagino più vicina alle sue coordinate e però quando andrò a stampare la matrice la stamperò dall'ultima riga con un, con un range al contrario, anziché dalla prima. Cioè alla fine il vero Obiettivo che devo avere è che la, riga 19 venga per prima. Scusate, la y uguale a 19 venga stampata per prima. Questo vuol dire che o metto la y uguale a 19 nella riga 0 e stampo la matrice normalmente, o metto la y uguale a 19 nella riga 19 della matrice, ma poi stampo la matrice a partire dalla riga 19 tornando indietro. E quindi in qualche modo lavoro con una matrice che è ribaltata rispetto a quella che normalmente immagino quindi mi sembra più semplice questa seconda possibilità devo ricordarmi però di eh, mantengo uso riga uguale y e devo ricordare e ricordo che dovrò stampare la matrice Dall'ultima riga alla prima. Poi, come sempre, tutte le soluzioni sono possibili. Chi mi dice faccio così, chi mi dice ho fatto un dizionario per convertire, insomma ho fatto un dizionario per fare una sottrazione... È una tipica complicazione inutile, no? alla fine devo fare 19-y, fare il con tutti i risultati delle sottrazioni si può fare, ma è un passaggio in più. Eh, chi lo, lo converte quando lo legge dai campi, sono tutte valide le soluzioni. L'importante è che sia chiaro che stiamo facendo e non ci dimentichiamo questa cosa, che non mi stampiate la tabella al contrario. Eh, ok Nel caso della, della P ho finito, c'era solo questo da fare. Nel caso della linea orizzontale dovrò fare la stessa cosa, però ripetuta per più x consecutive. Okay? Per più x consecutive tante quante sono la lunghezza che è stata specificata. Quindi io eh, dovrò, e dovrò mettere un trattino orizzontale al suo posto. Quindi dovrò fare l'operazione eh, for... Eh, dunque, Chiamiamola x1 in range. Allora, 80 x1 che partono dal valore di x fino al valore di x più lunghezza. Meno 1. Mm? Giustamente, meno 1 ci vuole perché se io devo fare tre trattini, se la lunghezza vale 3, io devo fare 3 trattini che saranno x, x più 1, x più 2. E quindi a questo punto dovrò mettere dentro di quadro eh, sempre y in questo x1, ci metto un trattino. Poi metto a posto le intersezioni, eh? prima devo capire il ragionamento. Quindi io dovrò mettere un trattino in una serie di coordinate, tutte della riga y, ma nelle colonne varie. Queste colonne variano da x a x più lunghezza che sono specificata, quindi se è un 3 sarà fino a x più 3 questo è un modo l'altro modo è quello di avere un indice che varia tra 0 e la lunghezza e poi qui anziché x 1 scriverò x più l'indice che è esattamente la stessa cosa ehm... Mi stai chiedendo, Emanuele, se la differenza L-X lunghezza meno X fosse minore di 0? La... Allora, in teoria qui abbiamo detto, stiamo sempre pensando che il file sia corretto. Ok? Ehm... E quindi x è corretto, quindi compreso da 0,19 e x più lunghezza anche lui ha compreso da 0,20 e quindi non, non c'è nel file una richiesta di disegnare qualche cosa che vada al di fuori della, della, della figura e non è specificato che la lunghezza possa essere negativa quindi non, eh, non, non dovrei avere casi particolari se può specificata una lunghezza troppo lunga allora possiamo decidere che cosa fare in questo caso cosa succederebbe se io specificassi una lunghezza esagerata è che avrei un'eccezione qua perché quando cerco di scrivere nella colonna 20 mi dà un index error perché ho solamente 19 colonne e il programma si blocca. Bene, bene, non voglio nascondere gli errori, se gli errori ci sono è bene che blocchino il programma e me li facciano vedere. Però per ora stiamo lavorando nell'ipotesi dei dati corretti nel file. Eh, ok. Poi noi sappiamo che in realtà questa operazione non va fatta incondizionatamente perché se per caso, diceva il testo, la linea orizzontale deve passare sopra a una linea verticale precedentemente presente, allora devo mettere il più come segno di incrocio. Allora questo qua semplicemente devo andare a controllare casella per casella, se riquadro nella casella che sto per sovrascrivere, per caso contenesse già una barra verticale, allora dovrò mettere un più, altrimenti semplicemente metterò il trattino normale, e la stessa cosa eh, a questo punto faccio col verticale. No? Questo qua eh, sul verticale, però, ovviamente lavoro su y1 che va eh, da eh, y a y più lunghezza e a questo punto scontrollo se il riquadro in y1x questa volta y varia e x rimane costante contenesse già una riga orizzontale allora ci metto dentro y1x ci metto un eh, più altrimenti il quadro y1x metto la barra verticale e questo dovrebbe concludere il lavoro non ci rimane che stampare poi il riquadro rimasto la funzione di stampa dobbiamo ancora farla Ho visto che alcuni di voi questi blocchi li hanno scritti, li hanno trasportati in funzioni, quindi aveva una funzioncina disegna riga orizzontale, una funzioncina disegna la linea verticale, va benissimo, non c'è problema, è una di scelte. Qui sono 4-5 righe, ci possono ancora stare, se fosse più lunga consiglierei assolutamente di spostarlo in un'altra funzione. No? Eh, proprio perché già qua siamo arrivati al primo, secondo, terzo livello di, di annidamento se ci fosse di più diciamo, conviene veramente proprio per chiarezza separare questo codice però qua cioè, tutto sommato è ancora gestibile, è un po' al limite se dovessimo aggiungere ancora tutta una serie di controlli, di errori, allora magari consiglierei di spostare un'altra funzione e, quindi l'ultima cosa è la stampa della tabella quindi possiamo aggiungere una funzioncina stampa il riquadro che gli passo e adesso devo ricordarmi che devo stamparlo al contrario quindi for eh, riga in range che va dal, dalla dimensione del lato meno 1 fino a 0 quindi meno 1 meno 1 ricordiamoci che devo indicare come limite indice indice limite il meno 1 perché viene escluso quindi lo 0 devo considerarlo compreso e poi dovrò eh, stampare la, la singola riga con tutti i puntini o gli asterischi o i trattini uniti tra di loro. Quindi, un modo più semplice potrebbe essere quello di fare un join. Quindi, eh, la singola riga è una lista, quindi, riquadro di riga. No, la riga è un numero intero. Parte da 19 riquadro di riga è una lista questa lista contiene delle stringhe e io posso unire tutte queste stringhe in una usando come separatore nulla non metto nessun separatore quindi queste stringhe saranno tutte concatenate tra di loro ehm... basta quindi se è vero mi basterà qua alla fine del disegno dopo che chiudo il file stampo il riquadro potrebbe funzionare o no, verifichiamo subito. Ok, qui chiaramente ci sono molti puntini perché l'abbiamo fatto da 20 e poi qua in basso c'è l'esito P22 ha messo questo asterisco, vedete che 2 è la seconda riga partendo dal basso, H113, quindi la, una riga verticale dalla posizione 11 che è... Eh, 1 1 dovrebbe essere questa orizzontale lunga 3 quindi è una riga orizzontale messa qua che poi è stata sovrascritta da questo asterisco come ultimo comando e da questo più quando ho fatto la riga verticale quindi qua ho messo tre trattini che poi sono stati rimodificati h 1 3 3 è questa riga 1 3 quindi x uguale 1 colonna 1 riga 3 quindi riga 3, 0, 1, 2, 3, questa è la quarta riga dal basso. E poi ho la riga verticale che è 3, 0, 5, quindi parte da 3, 0, che è la quarta colonna prima riga dal basso e va verso l'alto di 5 caselle, tagliando due volte le altre tante righe orizzontali. E quindi ricostruisce questo, questo disegno che... Non ha nessun senso però fa testare le varie sovrascritture di simboli. Eh, giustamente come dice Emanuele non abbiamo considerato un caso, eh, ma non era specificato nel testo, cosa capita se una riga orizzontale o verticale va a finire sopra un più, cioè un incrocio già precedente. Eh, qui in questo caso se avessi una riga, verticale che, eh, scusate, se una riga orizzontale che passa sopra un più, se passa sopra un asterisco è normale che venga eh, sovrascritto se passa sopra un più io in realtà qua lo sovrascrivo con un trattino. Mm, il codice, il testo cosa diceva? il testo diceva quando una linea orizzontale si interseca con una linea verticale o viceversa si deve inserire il più in tutti gli altri casi ogni istruzione sovrascrive quelle precedenti quindi non mi pare che che fosse necessario considerare anche quel caso però eh, anche qua è una questione di interpretazione perché si interroga una linea verticale quella, se c'è un più di sicuro lì sotto c'era una linea verticale quindi l'intersezione c'era forse eh, quindi in quel caso è facile da, da, da correggere perché basterà aggiungere qua un or eh, riquadro di yx uguale più cioè, se c'era già un più in realtà li rimetto sopra un altro più, pazienza, no? però eh, non cambia. Questo è forse, no? si poteva fare, non mi sembra che fosse assolutamente richiesto, ma si poteva, eh, si poteva ci stava già così nell'interpretazione del testo. Ok? Ovviamente questa join qua, se non vi veniva in mente la join, potevate fare tranquillamente un ciclo, eh? un ciclo sulle singole colonne. Però, come sempre, se viene in mente un modo più breve, e tutto sommato no, non più complicato, non più contorto, sfruttiamolo, quando è possibile. Eh, C'è un'altra cosa che, di cui mi sono accorto che non mi piace tanto, è che eh, allora, questa costante lato riquadro. Qui dentro disegno non l'abbiamo mai usata e la cosa mi piace abbastanza perché a questo punto questa funzione disegna funziona indipendentemente dalla dimensione della, della, della tabella. L'abbiamo usata qua dentro stampa riquadro. Eh, sarebbe forse meglio passargli il lato oppure fare in modo che la funzione se lo calcoli da solo il lato. Eh, eh. E così non, non abbiamo una dipendenza di nuovo esterna da una costante. E in questo caso è facilissimo calcolarselo da solo, basta per qual è il è la lunghezza della, del riquadro stesso. Quindi In questo modo semplicemente la funzione va a vedere quante righe ha la tabella e dice va bene, ok, parto dall'ultima. Qual, qualunque sia questo numero di righe, no? quindi un pochino più. Quindi in questo caso... La, la, la costante viene usata in un punto solo proprio nella creazione della struttura dati e poi tutto il resto del programma si adatta al contenuto della struttura dati attuale quindi è un pochino più robusto perché ci sono meno dipendenze implicite dal fatto di ricordarsi che quella costante serve a quello scopo c'è solamente in un unico punto che ovviamente ci deve essere da qualche parte eh, se poi, eh, non, non ci sono altri dubbi su questa parte qua principale possiamo tornare indietro a ragionare sulla gestione degli errori no? cosa succede se dovessimo qui non era esplicitamente richiesto ma non è neanche esplicitamente escluso quindi in questo testo qua non era chiaro però se volessimo eh, aggiungere un po' di gestione degli errori qua cosa, come potremmo fare? Eh, allora qui si possono verificare errori? No Eh, possiamo controllare il numero di campi okay, prima di andare a leggere quindi qui ho separato i campi quindi prima di andare a leggere i campi dovrò controllare se eh, per caso il numero di campi fosse minore di 3 3 mi servono di sicuro allora dovrò dire che non va bene print... Eh... Numero di campi insufficiente ed uscire dalla funzione. Qui metto semplicemente un return e non un exit perché così esco dalla funzione, ma ritornando nel main passo alla riga successiva. Se mettessi un exit interromperebbe di brutto il programma appena trovasse un errore in una singola riga, che no, okay. in realtà qui non è, non è specificato né una cosa né l'altra però mi sembra che se c'è un errore su una riga io posso ignorare quella riga e andare avanti far sì che il programma vada avanti sulla riga successiva poi eh, a questo punto possiamo estrarre questo valore dobbiamo convertire l'xy in interi e poi anche eventualmente la lunghezza quindi questa cosa qua la metto in un bel try visto che faccio delle conversioni metto un unico except alla fine except eh, value error se non sbaglio è l'eccezione che viene generata dall'int e quindi tutto questo blocco se genera un value error è l'unica funzione che può generare un value error è la nostra int eh, me lo dice non me lo dice ovviamente noi sul nostro foglio con le istruzioni se l'abbiamo o se no lo proviamo subito basta fare un int di una cosa che non è una cosa una, una, un, valo, un numero e verifichiamo che vi dà un bello error eh, allora in questo caso diremo eh, i campi non sono numerici errore Il formato i campi numerici e anche qua interrompiamo esecuzione poi, poi dobbiamo che... ancora fare un altro controllo eh, qui ho controllato che la lunghezza fosse almeno 3 però in questo caso mi serve nel caso dell'h o del v mi serve anche il quarto campo e allora prima di estrarre campi di 3 posso, eh, potrei verificare che ci siano almeno 4 campi però un'altra cosa che potrei fare, visto che sono già dentro un try except, è andare a ah, ad intercettare l'eccezione di indicizzazione. Se non ho abbastanza campi, me ne accorgo perché se io ho, una, ho i campi che magari sono una, una lista, il cui primo elemento è orizzontale, poi ho il 3, poi ho il 2, no? Quindi posso fare campi di 2 tranquillamente, se provo a fare campi di 3 mi dà un index error. Quindi, anziché controllare, se, eh, perché qui dovrei controllare che se l'operazione è H oppure V, devo avere almeno 4 campi e non 3. Ma questo lo potrei controllare direttamente a posteriori. Se io avessi un index error, direi che il numero di campi è sufficiente. E ritorno dalla funzione. Quindi, in questo caso, io ho la scelta se fare un controllo preventivo sul numero di campi, come ho fatto qua alla riga 20, oppure lasciare l'operazione tranquilla e poi fare, però, inserirla dentro un blocco try eh, che mi vada a intercettare l'eventuale errore di, eh, in cui cerco di leggere in campi che non esistono. e poi avrò eh, un, altro, un altro tipo di errore che stavo già controllando che è quello di operazione non valida, se ho un carattere di comando che non è uno di questi se un'operazione, se il primo campo non è uno dei tre valori permessi io comunque lo segnalo e l'ultimo controllo che dovrei fare è sul, sul valore dei dati mm? Eh quindi dovrei controllare ancora che se ehm, x fosse minore di 0 o y fosse minore di 0 o x fosse maggiore eh, o maggiore uguale alla lunghezza o y fosse maggiore o uguale alla lunghezza allora con un errore, no? quindi dovrò dire print, eh, dunque come possiamo dire eh, coordinate fuori dal riquadro, ed esco. Poi nel caso in cui abbia la lunghezza anche x più lunghezza, deve essere inserita nel riquadro quindi devo andare a vedere se per caso l'operatore è una rig riga orizzontale oppure una riga verticale e se è uno di questi e è fuori quindi la x più no scusate ho sbagliato non posso io stavo per scrivere questo shift più lungo eh, maggiore o uguale lato or y più lunghezza maggiore o uguale lato ma questo è sbagliato perché se è una riga orizzontale non devo controllare la y più lunghezza se è una riga verticale devo controllare solo la y e non la x quindi in realtà è sbagliato eh, quindi questo non è, non è il modo giusto converrà a questo punto scusate cambio idea lo sposto sotto perché il controllo che devo fare nel caso dell'H è diverso dal controllo che devo fare nel caso del, della V. Quindi nel caso dell'H, prima di fare il for range, controllo se per caso il, il punto di arrivo del range fosse troppo grande, è maggiore o uguale di... Eh, quindi se, se per caso lunghezza fosse minore di 0, che non va bene, oppure if lunghezza fosse maggiore o uguale del lato di quadro, allora... Eh, valore di lunghezza non valido e anche qua esco dalla funzione e analogo test farò sul verticale dove ovviamente avrò il minore di 0 minore di zero, ok, eh, in cui farò il controllo sulla y in tutti i casi in questo, questo esercizio, in tutti i casi in cui ho trovato un errore decido di uscire dalla funzione e uscire, uscendo dalla funzione di fatto non modifico il riquadro e quindi quella riga lì, il comando specificato da quella riga viene ignorato ma il programma continua e prosegue naturalmente sulla riga successiva eh, Sebi mi chiede ma se io non avessi messo questo return sarebbe stato errore? Sì perché se io non avessi messo questo return avrei scritto ad esempio il numero di campi insufficiente l'avrei scritto, e poi il programma avrebbe proseguito dopo l'istruzione try, quindi avrebbe proseguito a, a fare comunque questo blocco qua. Quindi il try except si esaurisce lì. No? Quando io ho un blocco try, controllo le eccezioni, la catena di except va a analizzare cosa fare nei singoli casi, ma poi dopo che ho finito gli l'except l'esecuzione del programma continua normalmente. Quindi se io non mettessi questo return, il programma continuerebbe, cercherebbe di fare queste operazioni qua con un valore di x e di y che non esiste, che non è stato assegnato, perché magari l'int falli è fallito, non ha avuto esito positivo. E quindi avrei poi un secondo errore qua, quando al posto di y troverà il valore none perché la variabile non è assegnata e eh, ovviamente si blocca, eh, si blocca poi più avanti. Okay? Eh, oppure dice variabile non trovata, eh, se a un certo punto provo a fare campi di y qua dove y non è definita, mi dirà name error che la variabile y non è stata definita perché l'operazione che la creava prima è fallita perché mi ha dato un'eccezione. Quindi se dimentico quel return lascio andare avanti il programma e crea diciamo così, errori a catena successivi perché non sta lavorando con dei dati validi. bisogna anche controllare se il comando è ph o v lo sto facendo lo sto facendo con questo S qua in fondo perché io sto controllando quando eseguo poi il comando sto controllando se è p, se è h, se è v e se non è nessuno di questi tre stampo questo errore quindi sto controllando come ultima cosa per esclusione in un certo senso anziché controllarlo all'inizio subito dopo che ho letto il valore che è, un altro... è un altro modo possibile Okay. Buongiorno. allora devo dire che qua al di là del, del controllo degli errori che come dicevo non era richiesto noi l'abbiamo fatto così tanto per esercitarci eh, la di, le due i due tipi di errori che ho visto in, nelle soluzioni che, che, che, che mi avete mandato eh, erano relative quasi sempre a queste coordinate. No? Eh, lo scambio da x con y e l'inversione di questa tabella che molti no, non hanno, magari non, non, non ci avete fatto caso, non avete notato, si capiva semplicemente se uno andava a ragionare su questo basso sinistra 0,0 0, che ci faceva capire che non era esattamente come, lo, come vediamo, come immaginiamo, come ci costruiamo il modello mentale delle... Delle, per le tabelle ok eh, visto che abbiamo finito l'esercizio e vista l'ora se non avete altre domande su questo esercizio possiamo eh, apprestarci allora eh, sì, c'è forse un errore mio perché mettiamo x più lungo maggiore o uguale a dati non dovrebbe essere solo maggiore no no no questa volta non ho sbagliato il lato riquadro è 20 ok eh, vediamolo qua anche qua x il lato del riquadro è una costante che vale 20 qual è l'indice valido massimo? l'indice valido massimo è 19 quindi se x vale già 20 è già sbagliato quindi maggiore o uguale se è uguale al riquadro quindi x fosse, se x fosse uguale a 20 è già sbagliato perché 20 indica la ventunesima colonna che non c'è quindi io devo verificare perché tutto sia corretto che x sia minore del lato del riquadro L'avrei anche potuto scrivere, forse sarebbe stato, non so se è stato più chiaro o no, ditemelo voi. Io l'avrei potuto scrivere, if not, x è compreso tra 0 e lato di quadro, and y è compreso da 0 e lato di quadro. Quindi costruisco la condizione di validità, x è valida se è compreso da 0 il lato, 0 compreso e il lato, cioè 20 escluso, idem y deve essere compreso in questo intervallo, e la condizione di errore è il not, quindi l'inverso rispetto alla condizione di validità. Sono la stessa cosa ovviamente, no? se uno applicasse de Morgan dalla prima passa alla seconda. Eh Dunque, il ciclo poi mi dite questo qui, x più lun. Ok, allora quello che sto dicendo è giusto per x, su invece x più lun forse è vero che non ci vuole un, un uguale. Fatemi pensare, perché se io ho eh, x10 con lunghezza 10, io devo fare da 10 a 19. 10 più 10, sì, sì, sì, avete, hai, hai ragione tu, Andrea. Uh, quindi sulla x è giusto su x più lun uh, visto che il valore x più lun è già escluso dal range perché il range già mi genera il valore meno 1 è giusto avere il... il valore che fa sì che x più lun sia uguale a 20 è un valore valido perché poi nel range quando metterò come limite massimo del range 20 so già che il range mi restituisce solamente fino a 19 Grazie di averlo segnalato perché non avevo proprio pensato. E quindi sia qua che qua abbiamo messo maggiore. Ok? Va bene. Allora vi, vi do un attimo di pausa, un attimo di tregua. Eh, nell'ora successiva, eh, magari guardiamo un altro esercizio, eh, mi ricordo che prima qualcuno aveva citato eh, il binomio come un altro esercizio che aveva creato qualche problema, quindi se, eh, se, se siete ancora di quest'idea, eh, nell'ora successiva, tra 15 minuti, no? proviamo a vedere invece di risolvere da zero insieme l'esercizio sul binomio. Okay? Va bene, allora 11.34 ci rivediamo alle 11.50. A dopo, buona pausa.